nei vari commentari si sono date delle spiegazioni che sicuramente saranno valide per l'amore del cielo, però oggi vi vorrei proporre qualcosa che secondo me è più afferente all'aspetto culturale della vita di Cristo e dei figli di Israele dell'epoca. E facciamo subito riferimento al fatto che Gesù, non nella tradizione lucana, ma in Matteo, in, in Marco, soprattutto in Marco e in parte anche in Giovanni, quando fa un miracolo succede è successo più volte che non ha voluto dare al miracolo pubblicità ma per esempio eh, possiamo citare Marco 1 eh, 41 fino al versetto 45 eh, possiamo anche mh, diciamo eh, citare eh, Matteo 9,30, Marco 7,36, eh, poi mi sono appuntato anche alcune cose del Vangelo di Giovanni quando lui parla con i suoi familiari nel capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, versetto 3, versetto 4, eccetera. E anche se lì c'è una sfumatura un pochino diversa, ma Gesù dà questo comando, cioè non, non voglio che voi diciate che siete stati guariti. I commentari dicono che, più o meno lo sapete, no? Gesù non voleva dare pubblicità, non voleva essere seguito per i miracoli, eh, salvo poi invece, vi ricordate, eh, quell'episodio dei Gadareni, invece alla persona guarita e soprattutto esorcizzata, dice vai e annuncia quello che Dio ha fatto per te, e quindi sembrerebbe appartenere, Diciamo una contraddizione, anche se in un video sui gadareni abbiamo spiegato il motivo, perché lui fa questa uscita fuori confine, esorcizza i, i lavari delle, delle, delle, delle, delle, delle, legioni, delle, delle legioni romane, e li definisce demoni, fa precipitare i maiali che erano nel loro lavari, no? nel, nel, nel mare di Galilea, quindi diciamo che c'è una leggera differenza. Qual è il principio per il quale Gesù fa, comanda, diciamo, questa, questa, questo silenzio, questo silenzio che ha fatto parlare e che sicuramente ci ha fatto eh, incuriosire? Allora, questo principio è un principio che all'epoca di Cristo era già consolidato nella tradizione rabbinica e farisaica e eh, si chiama, questo principio, è il principio della Pirsumenissà. Su e cioè la pubblicizzazione del miracolo pubblicizzare il miracolo era eh, considerata una cosa negativa specialmente quando pubblicizzare una cosa che aveva fatto di Dio di grande, tipo appunto un miracolo, un miracolo eclatante, che nessuno poteva mettere in dubbio, no? come certe cose che succedono oggi, e poteva mettere a repentaglio il servizio sacerdotale, che aveva ovviamente, essendo un obbligo di Torah, aveva la precedenza, però se c'è un miracolo si poteva, si poteva anche differire, l'aspetto del servizio. Gesù in uno dei, dei brani che vi ho citato dice proprio espressamente di andarsi a, pre, a, a presentare al sacerdote per avere la certificazione della venuta guarigione e presentare dei sacrifici eh, sia di ringraziamento, voi sapete che ci sono quattro tipologie di sacrificio, quindi sia di ringraziamento sia sacrificio normale che poteva essere anche uno, una semplice oblazione in base all'orario in cui la persona sanata andava alla sacerdote, quindi senza interferire con il lavoro dei koanim, non tanto dei Levi, ma dei koanim. Questo principio si nota per esempio in maniera evidente durante la festa del Purim, quindi c'è anche la possibilità, non è dimostrato, ma c'è diciamo, questo retrogusto no? nei testi, che visto che nella festa del Purim la cui data, diciamo, poteva variare secondo di dove veniva festeggiata, era quindi dal 13, 14, a volte anche il 15 no, del, del mese di Adar, e quindi poco prima di Pesach sostanzialmente, c'era l'obbligo della lettura di questo testo. Ora, i maestri, già all'epoca di Cristo, e non hanno risolto neanche il problema a Babilonia qualche secolo dopo, si ponevano la domanda se... Eh, ovviamente in senso retrospettivo perché il Tempio è durato fino al 70 nel secondo, terzo, quarto secolo non c'era già più ma si, si domandavano se la pubblicizzazione no, di questo miracolo di, di questi miracoli, questi Nissim perché poi non fu solamente un miracolo di, di, di, di Purim ce ne furono parecchi raccolti in uno solo ma ce ne furono parecchi la morte di Aman la, la, la possibilità della difesa e quindi non del genocidio da parte dei figli di Israele la distruzione dei figli di Eman, insomma, ce ne sono stati parecchi insomma, ecco. il fatto che Esther non sia stata uccisa quando si è presentata da, di fronte al marito. Quindi diciamo che ci sono state parecchie situazioni miracolistiche. Ecco, l'obbligo di fare di questa pubblicità eh, poteva far sì che i Quanim facessero i sacrifici dell'orario stabilito in maniera differita perché bisognava prima dare pubblicità. La, questa pubblicizzazione del miracolo ecco. quindi ehm, poi invece altri dicevano no, la lettura della Megillah va fatta dopo, per esempio il sacrificio che per noi sarebbe shakrit, no? quello del mattino se ci fosse il tempio oggi probabilmente lo farebbero così cioè farebbero prima shakrit e poi dopo avere tutto il tempo nel primo quarto della giornata di assolvere la mitzvah della seconda lettura del libro di Esther, mentre la sera, la sera entrante, dove c'è l'obbligo della lettura di Esther, si poteva fare tranquillamente dopo quello che sarebbe chiamato da noi il sacrificio di Arvit, quindi con tutta calma la sera, anche prima di mangiare, però dopo il rito. Ecco. Però all'epoca di Cristo questa cosa non era ancora molto chiara, è stato oggetto di dibattito per parecchio tempo, quindi si può presumere, per rispondere e concludiamo il video per non affaticare ulteriormente, si potrebbe presumere il fatto che Gesù non abbia pubblicizzato la cosa per non interferire nel lavoro dei qualimici e potremmo anche ipotizzare, però non ne abbiamo la prova certa, anche perché la conseguenzialità cronologica degli eventi dei sinottici non è sempre, eh, Giovanni ancora di più, non è sempre così eh, diciamo, certa e precisa, che ci fosse anche questo discorso di non distrarre i Quanim dal fatto che dovevano quindi ufficiare, o oh, ecco, la pubblicizzazione del miracolo, del libro del, del Purim, del libro di estere della festa, della grande festa del Purim, che è una festa obbligatoria anche sugli orari. Quindi Gesù certamente non ha voluto pubblicizzare le cose come diciamo noi pensiamo perché non voleva essere seguito per i miracoli, per quello e per quell'altro, però credo che questa curiosità, questo diciamo, fondamento più storico, renda ancora più gloria e più luce ai testi storici dei Vangeli, perché sono storici, sono storici, non sono solo così leggende delle comunità che vogliono vedere in maniera retrospettiva le grandi opere di Cristo, ma anzi sono elementi di indicazione perché Gesù ehm, si schierava certamente a favore di queste alakot, di, queste di, di questi comandi che lui stesso eh, nell'aspetto che dell'incarnazione voleva appunto vivere e, e, e le ha benedette vietando appunto questa pubblicità questa pubblicità questo eh, definita pirsume nissa al singolare di plurale che lui stava facendo perché perché la pubblicizzazione la pubblicità quindi di questi miracoli, che noi chiameremo testimonianze pubbliche, avrebbero oscurato il lavoro del servizio ordinario dei qualini. E questo non era buona cosa per noi. Vi saluto e vi ringrazio, e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e fate magari girare alle persone che sapete veramente interessate agli studi biblici. Ciao e alla prossima!